Il momento atteso da molti è finalmente arrivato. Infatti la Fed ha alzato i tassi di interesse per la prima volta dal 2018 e li ha alzati di 25 punti base passando dallo 0,25% allo 0,50%. La Fed inoltre ha anche comunicato che molto probabilmente... Assisteremo a ulteriori rialzi dei tassi di interesse nei prossimi mesi e tutto questo allo scopo di contrastare la forte inflazione che caratterizza questo momento storico e che è ai massimi dagli ultimi 40 anni. In più non è finita qua, perché a maggio, quindi già a maggio, quindi tra relativamente poco tempo, è possibile che si decidano già delle riduzioni dei portafogli dei titoli acquistati. Inoltre a rafforzare l'idea di quanto sia forte proprio l'idea di eh, applicare politiche monetarie restrittive c'è anche il fatto che non tutti erano d'accordo di alzare i tassi di interesse solo di 25 punti base infatti c'erano alcuni che sostenevano che sarebbe stato meglio alzarli addirittura di 50 punti base quindi di alzare di alzarli dello 0,5% e non solo dello 0,25% ma a cosa è dovuta questa mossa? La mossa è dovuta alla previsione che vede un'economia americana o meglio degli Stati Uniti ancora forte e con un'inflazione che comunque nel lungo periodo dovrebbe tornare vicina al target del 2% e infatti ci sarebbero a supportare questa tesi progressi proprio a livello occupazionale e leggevo sul sole 24 ore che per ogni persona disoccupata ci sono più di un posto libero da, per lavorare e oltretutto a fronte di quello che vi ho appena detto dell'economia americana qualcuno potrebbe obiettare dicendo che è vero questo del, dell'occupazione però c'è anche il fatto che le previsioni del PIL sono state riviste a ribasso per quanto riguarda proprio l'economia americana, e se vuoi sapere di più su cos'è il PIL, e eccetera, ti consiglio di andare a vedere la rubrica che abbiamo fatto. Oramai più di un anno fa l'avevamo avviata: Economia per tutti, dove si spiega che cos'è il PIL, si spiega che cos'è l'inflazione, un po' più dal punto di vista proprio teorico per capire meglio anche questi video. Ovviamente, quindi ti consiglio di andare a vedere se non hai ben chiaro eh, di cosa si tratta quando si parla di PIL o di inflazione, eccetera, eccetera. Comunque, tornando a noi. All right. <laughs> le previsioni del PIL sono state riviste a ribasso infatti a dicembre si pensava che per il 2022 ci sarebbe stata una crescita pari al 4% del PIL e invece adesso è stata rivista questa crescita al 2,8% e la ragione è probabilmente prevalentemente la guerra in Ucraina ma Powell il governatore della Fed ha detto che si tratta comunque di una crescita importante quindi quella del 2,8% e che quindi questo calo non deve preoccupare troppo e quindi quali saranno però gli effetti comunque della guerra perché è vero che la guerra purtroppo crea incertezza nel mondo e quindi di conseguenza anche nel mondo economico e finanziario gli effetti ovviamente sono molto incerti però probabilmente continuerà a spingere i prezzi verso l'alto e contemporaneamente a pesare sull'economia nel senso che frenerà l'economia ma al contempo creerà diciamo presupposti favorevoli all'inflazione, o meglio li sta già creando e di conseguenza Powell ha fatto una riflessione il cui succo del discorso è che bisogna far sì che le banche centrali adottino delle politiche monetarie adatte alla situazione che si sta vivendo e che si eviti soprattutto di creare ulteriore incertezza nel mondo e quindi nel mondo economico più precisamente e cosa voleva dire con questo Powell? Voleva dire che la fed in sostanza farà quanto sarà necessario fare per limitare l'incertezza e quindi di fatto quello che ha detto è che la fed farà ciò che servirà per limitare l'inflazione e garantire quindi di fatto la stabilità dei prezzi e il forex invece cosa, cosa possiamo dire sul forex quindi un po più dal, dal nostro punto di vista beh allora in realtà non c'è tantissimo da dire nel senso che ne abbiamo già parlato nel, nei video passati di quello che eh, rappresenta rialzo dei tassi di interesse poi nel, dal punto di vista diciamo, operativo però è chiaro che un rialzo dei tassi di interesse seppur adesso sia ancora lieve ma probabilmente nei prossimi mesi diventerà più forte tenderà a, a rafforzare il dollaro ovviamente perché è proprio questo lo scopo del rialzo dei tassi di interesse tuttavia bisogna stare molto attenti e valutare con quale valuta andiamo a, a incrociare il dollaro, nel senso che avremo dei rialzi di interesse anche ulteriori o li abbiamo già avuti nelle altre valute principali e mi sto riferendo per esempio alla sterlina dove ci sono già stati dei, dei rialzi di tassi di interesse, mi sto riferendo anche alla BCE che è molto probabile che farà dei, dei rialzi dei, dei tassi di interesse nel corso del 2022 e mi riferisco per esempio anche alla Bank of Canada, insomma tutte queste banche centrali di eh, valute importanti che possiamo incrociare con il dollaro anche queste banche stanno eh, confrontando con l'inflazione e di conseguenza stanno adottando o adotteranno politiche restrittive e quindi anche queste valute dovrebbero rinforzarsi sulla base di quest'ottica però vedremo quello che ovviamente succederà e piano piano osserveremo la situazione la valuteremo eccetera eccetera con questo quindi è tutto io ti invito a mettere un like se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale e se ti va ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove invece parlo prevalentemente di business marketing e sviluppo di business e, e niente ecco questo quindi è tutto ci vediamo al prossimo video grazie ancora ciao